ciao a tutti oggi vediamo dei mandrini universali in particolare quattro modelli partiamo da questo si svita la parte davanti e si possono inserire questi, queste ganasce ognuna di diametro diverso per punte accessori da 0,3 mm fino al più grosso 3,2 mm in base alla punta che si vuole mettere si sceglie la ganascia corretta ecco in questo caso abbiamo trovato la misura giusta, si inserisce, si avvita, si inserisce la punta e si chiude. Questo è un adattatore per avvitatori a batterie che hanno questo attacco esagonale molto comodo perché ci permette di utilizzare l'avvitatore come un mini trapano per chi fa modellismo lavori di miniature Ora passiamo a questo mandrino universale, in questo caso non ci sono le quattro ganascette, ma è unico e chiude quasi a zero. Da 0: da 0,4 a 3,5. Quindi non bisogna cambiare ogni volta in base alla punta che si utilizza, ma è unico, anche questo ha l'attacco apposta per l'avvitatore a batterie oppure si può montare su un mini trapano che abbia lo, stessa, lo stesso attacco è un quarto di pollice simile a questo ma un po' più grosso è quest'altro mandrino universale con lo stesso attacco però qui viene utilizzato per punte più grosse, da 1 mm a 6 mm. l'ultimo modello che vedremo oggi è questo e questo è un adattatore per motorini anche qui ci sono le quattro ganacette di quattro diametri diversi da 0,3 a 3,2 mm e può essere fissato su un micromotore c'è la sua vitina funziona allo stesso modo di quelli che abbiamo appena visto Rivediamo i quattro modelli di questo video. Se vi sono utili o siete interessati potete visitare il sito elettronicadidattica.com dove oltre a questi quattro tipi di mandrini troverete tanti accessori per modellismo e obistica. elettronicadidattica.com iscrivetevi al nostro canale per restare sempre informati elettronica didattica ciao a tutti